intervisteremo il signor Diego Sasso. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, che cosa sembra il corso fino ad adesso? Il corso è abbastanza interessante, eh, ha parecchi svolti sia tecnici pratici. Quanto riguarda l'utilizzo sia delle campi fossili eh, che delle campe chimiche, uh -huh. e riguarda, quanto riguarda il comportamento e l'utilizzo dei laboratori chimici e biologici. Lei fa questo lavoro da parte? Io mi occupo delle realizzazioni che hanno in mano di clean room sia per le culture cellulari, farmaceutiche e elettroniche. Non è mai capitato di frequentare altri corsi di formazione a parte questo di oggi? Sì, io frequento altri corsi uh -huh. per quanto riguarda ASCAP. Eh, sono, nel senso che l'azienda dove opero si occupa ed è partecipante di ASCA e poi um, utilizzo anche i corsi di ASCA. Ok, e c'è un qualcosa, ad esempio, che nei corsi offerti dalla Tecno è diverso rispetto agli altri corsi che ha frequentato fino ad oggi? Sì, sono approcci formativi che hanno mh, sempre delle sfaccettature diverse rispetto all'ambito dove si rivolgono. In questo Quindi, finora, si ritiene, sia da ieri che oggi, so. che consiglierebbe questo corso a Spera Sì, lo consiglierebbe sia dai tecnici utilizzatori da tempo che dai nuovi utilizzatori e anche dalla parte manutentiva che possono apprendere le motivazioni e l'utilizzo e il buon comportamento davanti a una carta chimica. Mm -hmm. Mettono anche in guardia le il cliente per dirgli se possono operare in sicurezza o non in sicurezza. Che ne pensi del fatto che la Tecno si impegna così tanto proprio per formare e informare le persone? È un indirizzo che Tecno, secondo me, sta utilizzando per sfociare in un mercato un po' grigio che attualmente non è ben concentrato sta utilizzando un canale preferenziale di dedizione su un, un approccio diretto su un singolo argomento che sono le cappe, da tutti i suoi punti di vista. Quindi il fatto che la, la comunque sia un'azienda totalmente focalizzata sulle cappe, secondo lei è un valore aggiunto? Sì, un valore aggiunto perché per, ha uno scopo ben definito, vede le problematiche in campo de, di, queste, di questo settore e non va ad analizzare Tutte le parti impiantistiche che rivolgono un po' l'aspetto ambientale dove si trovano le cappe. Ok, va bene, grazie.